benvenuti a questo nuovo video da 1,2,3 3 ricreo oggi voglio sostituire il cinturino di questo orologio libero la cassa dal cinturino mi servirà dell'elastico e un pezzo di stoffa colore a piacere prendo la misura del polso mi mantengo morbida senza farlo tirare e taglio il pezzo prendo il tessuto allungo l'elastico al massimo che posso tirarlo per la misura della lunghezza, per cui fino a qua circa. La larghezza dipende dall'effetto che volete fare. Io l'ho fatto il mio elastico di mezzo centimetro e qui io ho messo due centimetri come larghezza. Adesso piego a metà e vado a cucirlo sul margine lungo. Vi faccio una cucitura. Adesso rivolto l'elastico arriva al, a entrare sulla nostro tubolare lo fermo con una spilla da balia e ora tranquillamente mi porto verso l'esterno con l'altra parte ecco ho infilato nel mio tubolare l'elastico viene molto arricciato questo perché ho un orologio, una cassa piccola, ho scelto un elastico piccolo ma potete fare in pume anche diversamente. Infilo. Vado a fissare adesso l'elastico con dei punti a mano e poi chiudo con il tubolare. Una volta fissato l'elastico, adesso chiudo il tessuto per coprire. Prendo prima da un lato e poi dall'altro, a un paio di millimetri dall'inizio. modo che il margine dopo venga, rimanga all'interno, vedete? Ecco il risultato finale ho spostato la parte cucita sotto la cassa, anche se con questo tessuto non si vede Questo è il risultato finale. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Arrivederci alla prossima da 1,2,3 Ricreo.